E a questo punto invito sul palco eh, Ivan Pugliese e Francesco Vettica di Fifth Beat. Ciao Alessandra. Ciao Alessandra. Ciao Ivan e Francesco. Non so se dovesse partire per caso una sigla, nel caso la faccio o poi ripartire dopo, la faccio, la, ce la fanno poi ripartire dopo dalla regia. Eh, benvenuti a questa edizione del freelance camp Roma, eh, avremmo sperato avevamo sperato di vederci dal vivo, ma ahimè, eh, siamo qua, non possiamo fare diversamente. Vi vedo in smart working, mi sembra che lo sfondo di Francesco sia piuttosto casalingo, o oh, mi sbaglio? Assolutamente sì, la gara di mio figlio. <ride> Altrimenti è un ufficio particolarmente accogliente. <ride> no, invece sì, l'ufficio è questo che vedi alle mie spalle, che non è per niente accogliente, ho scelto questo sfondo bianco neutro. Va benissimo. Sentite, ma raccontateci un po', raccontate io lo so già, ma raccontiamolo alle persone che ci stanno ascoltando, che cosa fate in Fifth Beat, che è un'azienda che accompagna le imprese piccole, medie e grandi in percorsi di innovazione centrati sulle persone. Sì esatto, noi in Fitbit in realtà cerchiamo di sempre di progettare eh, prodotti e servizi con le persone al centro quindi sempre cercando di ascoltare quelle che sono le necessità delle persone che utilizzano il servizio e il prodotto e quindi aiutando aziende in realtà di qualsiasi grandezza senza focalizzarci nello specifico su settori particolari quindi tendiamo a essere molto polifunzionali in questo e poi non so se ivano vuole aggiungere qualcosa nello specifico no, questo diciamo ci rivolgiamo ma questo lo diremo anche l'avevamo anche come dire, inserito nelle prime slide del talk per presentarci velocemente eh, come, come, come azienda eh, lavoriamo sia con grandi aziende sia con istituzioni sia con eh, um, organizzazioni diverse insomma anche come grandezza quindi Uh, abbiamo, abbiamo clienti di vario tipo, lavoriamo molto anche con, con il mercato estero e, e insomma siamo qua stiamo resistendo, come abbiamo detto nell'intervista che ci avete fatto prima del, uh, del, dell'evento uh, stiamo, stiamo resistendo anche al covid abbastanza bene, insomma ci siamo naturalmente dotati di tutta una serie di uh, processi, di pratiche nuove chiaramente perché siamo, siamo tutti da remoto e e quindi, insomma, reggiamo botta. Ma sì. Allora, guardate, vi lascio la parola per il vostro talk Friend and Contributors i Freelance in uno studio di design. A voi. Grazie. Allora, grazie. Eh, comincio io. Eh, ci ripresentiamo. Io sono Ivan Pugliese, sono eh, CEO, direttore operativo di Fifthbit. Francesco, invece, il nostro um, Head of Design e um, appunto vi presentiamo velocemente Fitbit. In questa presentazione vi vogliamo raccontare soprattutto qual è il nostro rapporto con i freelance. È un rapporto particolare ed è un, uh, un rapporto che uh, va avanti nel tempo e a cui teniamo, teniamo tantissimo perché tante delle nostre risorse migliori vengono proprio da quel. Eh, da quel mondo. Eh, Fifth Bit, come dicevamo appunto eh, nell'introduzione di Alessandra, è una eh, società che nasce per fare human center design in questo momento, preferiamo dire che eh, vogliamo eh, seguire dei clienti, delle organizzazioni, delle aziende, delle dei, delle associazioni no profit che vogliono ehm, fare realmente innovazione, per noi innovazione vuol dire eh, non solo riprogettare e ridisegnare dei touch point digitali dei nostri, dei nostri clienti ma vuol dire eh, fare tanta ricerca eh, eh, quella che noi chiamiamo continuous research perché vogliamo fare appunto continuous innovation, vogliamo accompagnare i nostri clienti eh, nel, nel, in questo loro percorso di crescita, come dicevamo prima mettendo sempre al centro le persone, quindi i bisogni degli utenti, dei, eh, dei clienti, ci piace tanto lavorare insieme al cliente, noi diciamo sempre che, che siamo impegnativi perché chiediamo al, alle aziende con cui lavoriamo di fare team con noi, quindi di seguirci, di darci un feedback continuo perché preferiamo progettare per eh, iterazioni e non disegnare, progettare un prodotto da portare finito, sulla, sulla, sulla scrivania del nostro cliente e che poi magari eh, è inservibile ci accorgiamo che ci sono degli errori di, di, di design, di progettazione e, e quindi preferiamo invece seguire questo percorso insieme al cliente che ci aiuta, ci dà dei feedback continui ci, ci aiuta a migliorare ci fa entrare anche nel suo dominio pian piano perché naturalmente eh, abbiamo clienti di tutti, di tutti i mercati Ehm Parliamo di persone naturalmente, quando parliamo di, eh, di freelance vediamo un po' di numeri proprio velocissimamente. Eh, in Fifth Bit in questo momento siamo eh, circa 64, poi naturalmente è un numero... Eh, che abbiamo messo lì e che varia eh, a seconda insomma, dei contributi che ci arrivano anche dall'esterno sono cinque soci, una ventina di dipendenti e una quarantina tra contributor e friends, li vedete eh, nella, nella slide segnati in arancione perché sono appunto i, i, nostri, i nostri freelance con cui collaboriamo in questo momento abbiamo cinque team cross funzionali poi Francesco entrerà eh, nello specifico anche del loro significato abbiamo due uffici principali a Roma e Milano, abbiamo una piccola unit anche a Berlino E i ruoli eh, li vedete lì naturalmente. Eh, i, quelli principali sono User Researcher, Interaction Designer, UI Designer, Data Analyst, Organization Designer. Eh, qual è il nostro ruolo? I ruoli che ci sono in FifthBit eh, abbiamo quattro tipi di, di, di, di rapporti che poi sono anche rapporti di lavoro sostanzialmente il bitter eh, è il dipendente a tempo indeterminato i contributor e i friend come recita anche il titolo di questo talk sono i freelance che collaborano con FifthBit e poi abbiamo gli intern perché molti eh, dei nostri manager e non solo insegnano in uh, um, una serie di istituzioni universitarie o di master uh, per esempio, ne cito uno, fra uh, Francesco è uno dei, dei nostri docenti e insegna al Politecnico eh, di Milano nel, eh, nel Master di Product Design. E, mh, contributor e friend per noi sono appunto freelance e sono, eh, diciamo, due tipi di rapporto diverso eh, che abbiamo con loro. Il, il friend è il, il freelance che collabora con noi eh, direttamente su un progetto singolo in maniera spot eh, questo perché magari perché ha eh, una verticale particolare ha delle skill particolari che magari non abbiamo in azienda e quindi andiamo eh, a prendere all'esterno oppure perché è una persona che ancora non conosciamo e quindi vogliamo testarla su un, un progetto per capire eh, se lavoriamo bene insieme, se ci troviamo eh, bene insieme e, per poi magari farlo, come dire, diventare contributor. Il contributor è, ehm, come dire, il freelance che con noi ha un rapporto eh, molto stabile. Eh, di fatto per noi è come se fosse un, un collega sempre presente. Eh, dal punto di vista contrattuale, eh, il contributor con noi è inquadrato con un contratto che può, eh, come dire, eh, che gli garantisce da parte nostra un uh, floor minimo di giornate che può essere settimanale, mensile, annuale. Mm, preferiamo in questo momento fare dei contratti uh, molto lunghi con i contributor, proprio per legarli a noi e per dare anche a loro una, la possibilità di, di, come dire, di stare tranquilli e di entrare effettivamente nel nostro uh, processo di design che poi vi spiegherà Francesco più avanti. E quindi facciamo questo, noi garantiamo magari... 100 giornate in un anno a questo contributor e lo, uh, lo uh, inseriamo all'interno dei nostri team sui nostri, sui nostri progetti. Quindi per noi contributor fanno parte dei team cross funzionali all'interno dell'azienda, hanno l'accesso ai nostri uffici, eh, fanno con noi le retrospettive aziendali, nell'intervista prima del, del talk eh, dicevo che loro contribuiscono a creare anche i, la cultura aziendale e i valori aziendali perché, perché eh, permeano l'azienda con le loro idee e con, con i loro interessi. Eh, Fanno con noi anche formazione, noi abbiamo tutta una serie di eh, in azienda, tutta una serie di iniziative di formazione interne, esterne, partecipazione ad eventi e i contributor possono farlo come se fossero dei dipendenti. E a volte, soprattutto per i contributor più giovani, diamo anche un aiuto dal punto di vista hardware e software, nel senso che forniamo a volte anche eh, delle macchine per lavorare o dei, delle licenze, dei, dei software che utilizziamo in azienda. Per quanto riguarda invece poi il processo di design uh, e come vengono inseriti all'interno del, del, del nostro processo e dei nostri team, c'è Francesco che è pronto a raccontarvi meglio come funziona. Grazie Ivan. Um, In mi leggo quello che raccontava Ivan un po' su come freelance, quindi per freelance intendo sempre sia contributor che friend, e si inneschino all'interno del nostro processo di design. Um, in realtà, come sappiamo tutti, quando parliamo di, di design, di team, di lavoro, ci immaginiamo sempre di un lavoro fatto di squadra, quindi non siamo mai il, il singolo designer che lavora nella propria stanza e quindi traina il progetto, sempre, sono sempre tutti i membri del design team che lavorano sul progetto e per allargare un po' la scala, quello che cerchiamo sempre di fare è mettere all'interno di questo flusso di lavoro anche il cliente, anche il partner tecnologico altre aziende di design che collaborano con noi sul tavolo quindi diventa davvero un team allargato di lavoro per quello eh, era un po' sottolineata quella, quella la piccola parola insieme che è, è molto importante e all'interno di questo gruppo, questo contesto la parte di, di freelance è importantissima perché comunque sostanzialmente tantissimo il nostro lavoro e in realtà c'è questa... C'è questo piccolo inciso che dice che comunque il rigore del design è contestuale a tutti i team, a, a ciascun team. E Per team intendo a due piani. Il, intendo il team come azienda. Quindi all'interno dell'azienda c'è un rigore che è stato costruito negli anni. Eh, noi non siamo un'azienda storica, abbiamo 5 anni di attività, tra questi 5 anni il nostro rigore, per rigore intendo governance, intendo policy progettuali, intendo standard, si sono man mano stratificati. Per far, sì, uh, cioè per, per far sì che questa attività sia strutturata, comunque abbiamo ascoltato sempre le esigenze di ogni persona all'interno all del team, e quindi a tutti i livelli, dai friend, ai contributor, ai beater, ma anche l'interno. Quindi tutte le persone del team riescono a contribuire a questa standardizzazione, a questo rigore del design. E Quindi questo è un po' a livello macro, a livello micro, in, in realtà ogni singolo team cross funzionale che Ivan introduceva hanno un proprio rigore, hanno una propria mini governance interna, con delle velocità che gli permettono di lavorare in maniera molto più agile. E Per questo un po' raccontarvi la nostra struttura, che come vedete è quasi spezzata in due. Abbiamo questi team che in questo caso sono denominati con, con colori, e abbiamo fatto partire questo esperimento un anno e mezzo, due anni fa in realtà, ma non è una cosa che facciamo solo noi, assolutamente molte grandi aziende utilizzano team cross funzionali, per cross funzionali intendo come per esempio Team Pink ha all'interno due eh, figure che fanno più la parte di UI, di visual design, due figure che fanno la parte di UX e interaction e due che, eh, che fanno la parte di user research, quindi quella parte di, di scoperta degli insight. Come loro, tutti i team hanno questa cross funzionalità, vuol dire che comunque eh, cerchiamo di dedicare ad ogni, ad ogni team un numero finito di progetti, quindi vuol dire che per esempio Team Pink al momento segue tre progetti strutturati, non c'è content switching, non c'è la difficoltà di passarsi le informazioni, e anche lì, man mano che si lavora insieme, si tende sempre di più a conoscere la persona che, che abbiamo accanto, conoscere la velocità. Quindi se ha un lato più grande la parte di governance deve essere comunque sempre strutturata, internamente il team conosce le proprie velocità, conosce le proprie skill, sa le persone più adatte per fare quell'attività specifica in quel momento su quel progetto. E in realtà aspetta anche quelle che sono le aspettative progettuali. Come vedete, i contributori, in questo caso, segnati in rosso, sono all'interno di ogni team. Quindi noi all'interno di ogni team, oltre ad avere un layer di intern, abbiamo sempre dei contributor che sono sia fissi all'interno dell'anno oppure che vengono inseriti e staccati in base alle necessità. Anche qui, quando parliamo di uh, di, friend, di freelance, non parliamo solo esclusivamente di figure senior o solo di figure junior. In base alle necessità cerchiamo sempre di, uh, di mettere all'interno figure di tutti i livelli. Nel momento in cui subentrano all'interno del team, uh, del progetto, se sono nuovi friend, ci fa sempre di fare un onboarding molto strutturato, quindi gli onboarding sono molto importanti per, per, proprio per passare quelli che sono uh, un po' i principi di Fitbit all'interno del, del tavolo e, e far percepire cosa è valore per noi verso i clienti. Ma diamo anche un ownership molto forte, cioè tendiamo a dare un'accountability molto alta a tutti i contributor che molti di essi guidano il progetto. Molti di essi guidano, per esempio, Team Orange o guidano, per esempio, uh, Team Indaco. Quindi non, solo, non ci sono solo i biter, quindi le, le figure, chiamate full-time all'interno del, del progetto, che guidano, ma sono addirittura i freelance che guidano un progetto e sono a capo del, di quello che è il valore che possiamo consegnare sul tavolo. Quindi anche lì tendiamo sempre a dare una totale ownership a tutti i layer all'interno dell'azienda e questo ci permette di essere molto più flessibili e anche di non far percepire alle persone che lavorano un po' meno con noi, quindi non lavorano nel day by day, di far percepire, farci percepire come un unico team. E proprio per questo c'è un po' questa vista che ci fa capire che lavoriamo metà a metà con persone interne e persone, diciamo, contributor che entrano e escono e se non facessimo questa quest attività di condivisione, condivisione di, di pratiche, anche di ownership e di accountability, avremmo metà team totalmente scollegato e si sentirebbe un po' in un angolo. E come diceva giustamente Ivan, diamo la possibilità di accedere a tutti i nostri tool che utilizziamo, ne abbiamo tantissimi altri, e all'interno di questi tool, quello che tendiamo a fare è, è, è aprire al massimo quelle che sono le, le visibilità dei team, quindi anche il friend che entra su un progetto specifico un mese intero, Vede tutti i progetti di 5 Questo ci aiuta un po' a far percepire anche al freelance che non è all'interno di una scatola chiusa, ma anche per capire quali sono le buone pratiche che vengono utilizzate all'interno dei vari progetti. E quindi. C'è un po' questa, questa grande unione, questa, questo grande scontro uh, all'interno dei team in cui c'è davvero una condivisione molto forte e c'è davvero una, un aiutarsi a vicenda, quindi anche lì le pratiche all'interno del team sono, sono essenziali e per essere portate avanti e qua eh, c'è la parte di manager che tende e cerca ogni volta di standardizzare, unificare i vari team, altrimenti diventerebbero isole all'interno del mare. E quindi un po' quello che ci interessa davvero fare è uh, tentare di unificare questo linguaggio per essere portato all'interno dei vari giorni, del, di, sia progettuali che all'interno di un anno intero. Quindi non è tanto importante uh, fare bene una cosa in quel momento, ma è continuare in questa pratica in maniera continua. In realtà per quello cerchiamo anche di dare la possibilità a tutti quanti i friend e al contributor di partecipare, come per esempio, a, a formazione. Quindi la formazione non è dedicata solo e esclusivamente alle persone interne del team, ma anche a contributor freelance. Uh, oltre alla parte di, di, di formazione, c'è anche la parte di conferenze, oppure di, di talk specifici, formazione sull'inglese, per esempio. Diamo anche degli slot per partecipare a conversazioni in lingua inglese per fortificare un po' questo aspetto molto importante. E oltretutto... Uh, tendiamo sempre a spingere la parte di crescita, quindi in quel caso il freelance porta sul tavolo tantissime innovazioni, porta standard, porta nuovi punti di vista, a qualsiasi piano, uh, a livello di seniority più alta e più bassa. E quindi, come dicevo un po' prima, no non facciamo percepire queste figure che entrano e escono come delle figure solitarie, no? Che sono lì e cercano di combattere contro qualcosa che neanche conoscono. E, e quindi lì, quello che che tendiamo a fare è sempre avere spazi sia fisici che digitali, in questo caso, in realtà in questo momento ci siamo spostati totalmente nella parte remota, diamo a disposizione sia Roma che Milano con degli spazi condivisi su prenotazione, quindi le persone se vogliono vanno, affittano il desk, e, scusate, prenotano il desk, entrano all'interno e fanno riunioni, ma comunque tendiamo sempre a dare questa massima visibilità al team e quindi questo, questo spazio di condivisione è anche di richiesta, quindi di crescita, di consiglio a manager, a senior, per proseguire, che comunque è valore, no? porta valore sul progetto e valore a, al cliente. E, e quindi quello che un po vogliamo un po' sottolineare è che ci fidiamo molto delle persone che mettiamo sul tavolo, e queste relazioni molto grandi ci hanno permesso di costruire questo network importante di persone, non, non enorme ma comunque ci permette di avere una grandissima fiducia e quando mettiamo quelle persone sul tavolo per noi sono persone dell'azienda e quindi hanno totale ownership e accountability per quanto riguarda parlare con un cliente, fare formazione anche a persone interne oppure portare nuove, nuove pratiche uh, in realtà dovrei essere anche stato nel, nel tempo, tanto vi ringrazio eh, non so se Ivan vuole aggiungere qualcosa che ho perso oppure se ci sono domande, prego, grazie a tutti. Grazie Ivan e Francesco. Uh, se ci fossero freelance interessate a uh, contattarvi, trovano i vostri um, riferimenti uh, in fondo all'intervista che abbiamo pubblicato sul blog. E, um, Oppure vi trovano, ricercano su LinkedIn o vi iscriverò direttamente dal sito, suppongo che sia assolutamente possibile. Fare sì, assolutamente. E alla regia che ha rimesso sui vostri indirizzi. Grazie di nuovo a voi due per le cose che ci avete raccontato e a Fifi Beat tutta per aver sostenuto questa edizione online del Freelance Camp Roma. Grazie a te. Alessandra. Grazie a te Alessandra. Grazie e a te Alessandra.